Bentrovati da Gerardo Paterna per questa nuova intervista su ReTV. Oggi ospitiamo un personaggio davvero inedito, un, un grande, anche fisicamente quasi più grande di me, eh, della mediazione del credito. Abbiamo in studio, infatti, eh, Samuele Lupidi, CEO di Auxilia Finance Ciao Samuele, ben trovato. Ciao Gerardo, grazie. Stai gli scherzi, vero? Sì, assolutamente sì, perfetto, sì. perfetto, perfetto. Assolutamente sì. Benissimo, ottimo. <ride> allora, grande esperto di mutui, ci dai un po', ci fai un overview su come stanno andando le cose? Le banche erogano, i mutui si fanno? Sì, eh, le banche erogano e i mutui si fanno. Eh, circa… 280.000 mutui l'anno, 290.000 mutui l'anno, eh, numeri importanti, cominciano ad essere numeri importanti. È chiaro che in questo ultimo periodo, gli ultimi mesi, è cambiata la ripartizione delle tipologie di mutuo perché gran parte dei mutui negli anni passati, nell'anno passato fino alla fine del 2016 è stato eh, dato ai, ai mutui surroga, alle sostituzioni, mentre invece oggi sta crescendo di nuovo il comparto del mutuo acquisto. La nostra società di medizione creditizia per l'80% intermedia a mutui acquisto, essendo di proprietà di FIAIP. Eh, un altro 20% è tra sostituzioni, surroghe, consolidamenti e altre finalità. Eh, direi che il mercato è un mercato in ripresa il numero delle compravendite sta salendo e quindi l'incidenza che abbiamo nel mercato del credito sta ulteriormente salendo. Noi siamo in quel comparto, nel comparto del mutuo acquisto in modo, in modo importante fin dalla nostra Costituzione e quindi Ecco, abbiamo il polso della situazione reale di quello che sta accadendo. Tieni conto che noi intermediamo circa 7.000 mutui l'anno, il che vuol dire almeno vedere 10.000, 12.000 clienti eh, moltiplicati per due, per tre, no? quindi un numero importante di persone alle quali facciamo, facciamo consulenza. A proposito di consulenza, allora, è, una, è uscito pochi giorni fa un articolo sul noto quotidiano eh, in relazione al, al fatto che eh, c'è un'altissima percentuale di pratiche di finanziamento che a un certo momento si bloccano o, o si allungano i tempi per via della mancanza di documentazione. Io dico sempre, ma si fossero rivolti al consulente del credito, quindi volevo che fatti spendere qualche parola un po' sul valore della consulenza. Quindi fai finta di avere di fronte un cliente che eh, vuole così, rivolgersi eh, alla banca per l'acquisto della prima casa e quindi cerca un mutuo, raccontaci un po' quali sono diciamo, eh, le ragioni per le quali dovrebbe eh, rivolgersi ad un consulente del credito. Cioè, oggi un cliente che ha magari in animo di stipulare un contratto di, eh, preliminare di compravendita o ha già stipulato ha eh, due strade, uno va direttamente in banca, presso la sua banca e la banca in quel caso che cosa gli, gli propone? Gli propone il prodotto che ha, che potrebbe essere il migliore in assoluto, ma potrebbe essere anche il peggiore in assoluto oppure eh, da solo prende e fa il giro di 1, 2, 3, 10 banche, eh, ritengo non avendo le competenze specifiche, no? eh, gran parte dei clienti non ha competenze specifiche sul, sul credito, oppure l'altra strada è chiedere l'aiuto di un consulente del credito. Dico consulente del credito e non agente in attività finanziaria, mh, e questo bisogna capirlo, perché il consulente del credito, essendo un broker e essendo eh, deputato, anzi direi che la legge gli dice che deve fare consulenza prima di proporre un contratto de, di credito, è la persona deputata a eh, consigliare il cliente al meglio quindi rivolgendosi a un consulente del credito ha a disposizione un panel di banche e di prodotti che sicuramente, quindi con una sola visita, con un, un solo interlocutore, gli si può prospettare il mutuo tailor made fatto su misura per, per se stesso e può evitare tutte quelle lungaggini? anche di tipo burocratico che invece si troverebbe ad affrontare se da solo si rivolge ad una banca eh, piuttosto che eh, a, a, a, andando da solo a, a fare il giro delle eh, sette chiese, chiese okay, o delle sette banche okay. eh, non avendo, ripeto, le competenze adatte. Sì, poi essendo interesse del consulente del credito, che la pratica vada a buon fine e certo. si, si imposta correttamente sin dal primo giorno, certo. quindi non ci saranno problemi di eh, mancanza del fogliettino di carta che certo. poi allunga magari i tempi certo. di, di, di istruttoria per esempio, cosa che eh, questo, ahimè capita. Questo è importante perché noi in effetti riusciamo in tempi brevissimi, da quando abbiamo la documentazione reddituale in 4 giorni riusciamo a dare una delibera, eh, dopodiché potrebbe la pratica bloccarsi se non ci sono sono eh, i giusti documenti eh, dell'immobile, catastali di agibilità no? e quindi di conformità e quindi se l'immobile non è stato controllato bene, eh, magari eh, si è affidato ad un agente immobiliare che non ha fatto bene mm. il proprio lavoro, eh, allora lì sorgono i problemi perché il tempo può essere indefinito, fino a quando non si sistema tutta la parte burocratica dell'immobile non si può andare avanti. Invece ecco, l'attività la, la, congiunta di un bravo agente immobiliare e l'attività di un bravo consulente del credito fanno sì che i tempi si accorcino eh, con eh, soddisfazione da parte acquirente e da parte venditrice. E dell'agente immobiliare? E dell'agente dell immobiliare, immobiliare, ovviamente. Okay. Allora, eh, terza domanda che vorrei così eh, spaccare in due. Eh, oggi quanti consulenti del credito ha Auxilia sul territorio e poi so che state molto investendo in tecnologia con un progetto interessante, vorrei che sì. ce ne parlasse. Sì, noi abbiamo 320 collaboratori, 320 consulenti sì, del credito. Siete nella top 5 uh, sì. eh, probabilmente della, sì, tieni conto, delle reti. Sì, esatto, tieni conto che da quando siamo, abbiamo visto la, la nascita di questa azienda, eh, se si va a guardare i OAM, sono più quelli che sono usciti barra, eh, sono eh, stati allontanati certo. dalla società mh, per vari motivi eh, rispetto a quelli che oggi ne abbiamo, perché riteniamo che il numero è importante se abbinato alla qualità, certo, proprio eh, per eh. il motivo che dicevamo, oppure possiamo far dire dentro tutti che la qualità è quella che si abbassa, che è, sì, si sì, abbassa sì. assolutamente. Noi stiamo investendo in tecnologia, innovazione che è importante, perché si fa innovazione anche nei servizi, se non si innova nei servizi vuol dire che eh, andiamo verso un punto morto della consulenza, quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che eh, il cliente ha bisogno di eh, essere visitato eh, quando lui ha bisogno e quindi la disponibilità anche online a fare la consulenza, quindi, eh, in real time viene chiamato il nostro consulente che da back office, essendo comunque abilitato e iscritto OAM, dà una prima consulenza e poi la consulenza può proseguire in un secondo momento a casa del cliente, presso l'agenzia immobiliare, presso i nostri uffici che abbiamo sparsi in tutta Italia per la conclusione vera e propria del contratto ma se il cliente, l'agente immobiliare ha bisogno nell'immediatezza di una consulenza, eh, clicca un pulsante sul proprio gestionale pulsante immobiliare. Salva vita. Pulsante salvavita. Pulsante salvavita okay. e in tempo reale ha un nostro consulente che gli risponde, si interfaccia ed è capace di gestire le prime richieste da parte del, del cliente. Questa è una innovazione che presenteremo anche al. A tra breve, partiamo in effetti con questo nuovo sistema gestionale da gennaio e siamo disponibili a dare assistenza a tutti gli agenti immobiliari, a tutti i clienti che hanno bisogno davvero di una consulenza qualificata. Benissimo, di fatto coprite l'Italia, sì. Sì. quindi l'agente immobiliare che volesse in qualche modo eh, così, ottenere supporto sì. dalla vostra rete... Sito web auxiliofans.it okay. oppure una mail info-auxiliofans.it okay. e quindi noi eh, subito avete il referente Assolutamente sì. Benissimo, benissimo tempo scaduto, ma la rifaremo, eh? ci racconterai cose nuove nei grazie. prossimi mesi. Allora, ringraziamo quindi eh, Samuele Lupidi, CEO di Auxilia Finance, eh, grazie a voi che continuate a seguirci, un saluto a tutti da Gerardo Paterna, alla prossima intervista.